Benvenuti a bordo viaggiatori, questo è Diario di Viaggio On The Road, io sono Grizzly, lui è Kent, la mia decorazione natalizia personale, entrambi vi auguriamo buone feste. Ho iniziato a mettere Kent nella giacca più di dieci anni fa. All'inizio, sinceramente, l'idea mi era venuta guardando un negozietto in cui tutti i dipendenti avevano un cappellino da Babbo Natale, e ho detto «Guarda, era una cosa simpatica, è un modo di avere una decorazione natalizia addosso, soprattutto quando si gira tra un cliente e l'altro», e dico sempre che avevo pensato di mettere un alberello di Natale, ma è un tantinello pericoloso, poi uno rischia di piantarsi la punta in un occhio, quindi... Diciamo che ho preferito, alla fine, per lui, che è più simpatico, non morde, è più curioso e attira l'attenzione, soprattutto fa sempre sorridere la gente. Ma Transeat, parliamo di altro. Parliamo di sogni. Sapevate che il sogno è ancora una cosa che la scienza non ha spiegato completamente? Ci sono alcune dinamiche, alcune meccaniche che sono totalmente oscure, no? Bene, abbiamo parlato. Però sapevate che è possibile regolare i propri sogni, fare in modo che un sogno che sta avvenendo possa avvenire secondo determinate regole, secondo determinati canoni? Che è possibile, in qualche modo, diventare registi dei propri sogni e controllarli? Mm, certo, non è un controllo come un pieno telecomando e ci vuole un po' di esercizio, però quello di cui voglio parlarvi oggi è il sogno lucido. Tuttavia... Prima di parlarvi di sogno lucido, devo parlarvi di un'altra cosa. Avete presente quella classica domanda «Ma sogno o son d'esto?». Ora, innanzitutto è importante capire se si sta sognando. E come si fa a capire se quello che si sta vivendo è un sogno o meno? Beh principalmente farsi seriamente la domanda «Ma in questo momento sto sognando!», generalmente è un ottimo sintomo per capire che molto probabilmente si sta sognando. Difficilmente ci si fa questa domanda nella realtà. Tuttavia esistono dei, delle prove che si possono fare per determinare con certezza se si sta sognando o meno. Queste prove si chiamano «Test di realtà» e mm, con il tempo uno impara anche a farle molto velocemente e mm, sono delle cose molto semplici la prima la più classica consiste nel guardare l'ora soprattutto se si ha un orologio al polso non è il mio esempio perché ho un orologio analogico a lancette infatti di solito il test di realtà funziona più facilmente con gli orologi digitali con il display in quanto gli orologi a lancette tendono a mostrare sempre l'ora corretta, mentre quando si guarda un orologio a display digitale eh, o si vedono dei numeri completamente sballati, 2582, o proprio delle cose che non c'entrano niente, oppure si vede un orario, magari mettiamo le 12.30, poi distogliete lo sguardo, guardate di nuovo e fa tutt'altro orario. Un altro test di realtà, abbastanza tipico, consiste nel leggere qualcosa. Se c'è... si vedono dei libri, o un manifesto su una parete, si prova a leggere quel manifesto, poi si distoglie lo sguardo e si prova a leggerlo di nuovo. E il più delle volte il testo non funziona, cioè o non si riesce a leggere già da principio, oppure si legge che c'è scritto qualcosa, quando si toglie lo sguardo e si guarda di nuovo c'è scritta tutt'altra cosa. Poi ci sono dei test meno canonici, ma che se ne parla in alcune guide e voglio parlarvene. Innanzitutto, la gravità nei sogni non sempre funziona correttamente, quindi si consiglia di provare a saltare. Di solito quando si salta non si ricade, si può scoprire magari di riuscire a volare, così come il test di provare a turarsi il naso e si vede se si riesce a respirare. Facciamo anche una considerazione veloce. Io in passato ho fatto un incubo, ve lo linko sul doobly-doo, l'ho raccontato sulle pagine oscure. In questo incubo, eh, a un certo punto io comincio a correre scappando inseguito da non si sa bene qualcosa. Uno sentivo il fiatone, mi mancava il fiato, mi mancava il respiro mi faceva male i polmoni, quindi altro che. Due, giusto per togliere. sfatare il famoso mito Mi do un pizzicotto, se faccio male mi sveglio. Uno innanzitutto nei sogni ci si può far male. Perché io in quel sogno sono inciampato, sono finito con il ginocchio su un pavimento, e mi son fatto un male boia! E non mi sono svegliato. Due non ci si sveglia quando ci si fa male nei sogni, e soprattutto tre. Per l'appunto, eh, anche se ci si, si può fare del male, anche se si può magari provare a darsi un pizzicotto ci si fa male, ehm, questo non significa che sia nella realtà, quindi possono succedere queste cose nei sogni. Ci si può provare a guardare la propria immagine riflessa in uno specchio, di solito o non c'è l'immagine o c'è una persona che non riconosciamo. Di nuovo, ripeto, il... mi è capitato questo no, non l'ho raccontato, che io mi ricordi non l'ho raccontato, però mi è capitato in un qualche sogno di guardare con la coda nell'occhio mentre passo davanti a uno specchio, mentre passo su un corso d'acqua, e riconoscere la mia immagine riflessa. Quindi sì, esiste questo test, ma non sempre funziona. Però, come ripeto, il più interessante test di realtà è appunto quello di dire «Ma è possibile che io stia sognando?» perché il più delle volte, quando ci si fa questa domanda, è proprio perché si sta sognando. E inoltre c'è anche una cosa molto semplice stai vivendo una situazione, sta succedendo qualcosa... un attimo di relax. Come sono arrivato in questa situazione? Come sono arrivato qui? Dove si trova qui? E come ci sono arrivato? Ci sono venuto in macchina, ci sono venuto a piedi, mi ha accompagnato qualcuno e c'era qualcuno con me? Se non si riesce a ricostruire questa situazione, è evidente che ci si trova in una situazione di sogno. Una volta che viene determinato che è quella che non è la realtà che è un sogno, può essere girata a proprio favore, richiede molto esercizio. E... È una cosa che pratico da lungo tempo, non la pratico costantemente, però mi diverte farlo. E... Si basa innanzitutto sul concetto di che una volta che si capisce che sì, quello che si sta vivendo è un sogno, si può cominciare a cercare di far svolgere le cose secondo il proprio interesse. Ora, come ripeto, se io sto sognando, che sto girando il vlog e guidando una macchina. Non posso semplicemente dire al mio subconscio «Ok, adesso sto guidando una Ferrari durante la 24 ore di Eman». Non funziona così. Però eh, determinate situazioni che possono rappresentare anche, non so, un pericolo, potrei comunque girarle a mio favore. Vi dico per esempio sul doobly-doo un articolo del Diario di Viaggio, in cui ho parlato proprio del sogno lucido, in cui ho trattato questo argomento e in cui mi è capitato di sognare, di essere inseguito da un pirata dentro un castello. guardate un po' il subconscio come funziona, no? E a un certo punto ho capito di essere in un sogno, e ho detto No, ma chi se ne frega, tanto questo è un sogno! E in quel momento sapevo che sarebbe successo qualcosa di.. di mio vantaggio, e sarebbe andato a mio vantaggio qualcosa che avrebbe cambiato la situazione ma non sapevo che cosa, non avevo deciso che cosa, ho lasciato che fosse il mio subconscio a decidere. Mi trovo dentro questo sgabuzzino, il pirata entra in ciampa, finisce dentro una lavatrice industriale e si fa un paio di giri fuori programma! E mi sono svegliato ridendo, tra l'altro, no? Perché di solito funziona così, lascio che sia il subconscio a fare qualcosa, a tra virgolette, «decidere» per me. E, mm, Alcune cose è possibile, con il tempo, con l'allenamento, fare in modo eh, di girarle a proprio favore in un certo modo, ma il più delle volte funziona meglio lasciare che sia il subconscio a decidere, a cambiare comunque la situazione a proprio, fa a proprio favore, a proprio vantaggio, ed è una cosa molto divertente. E, mh, per concludere, quindi, parliamo di nuovo di sogno lucido. Abbiamo detto che c'è la possibilità di girare il sogno a proprio vantaggio, ma c'è... anche la possibilità di cominciare un sogno secondo il proprio vantaggio, quindi di girare un po' il subconscio secondo una situazione. È la cosiddetta regola dei tre elementi, cioè prima di addormentarsi si visualizza nella mente, si visualizzano tre elementi, che sono un luogo, un momento e una situazione. Il luogo è un'idea generica di un luogo. Può essere... Un, faccio un esempio una casa di campagna, piuttosto che quel punto ben preciso, quell'altro punto che, quel posto dove ci sono degli alberi. Il secondo elemento è il momento. Il momento non è un punto ben predefinito della giornata, per esempio, non so, alle 10.15 del mattino. No, può essere... non so... Abbiamo fatto l'esempio della casa di campagna, facciamo l'esempio dell'ora di pranzo. E mi leggo quindi al terzo elemento. Il terzo elemento, la situazione, che di nuovo è una cosa molto, gen molto in generale. Per esempio una grigliata tra amici. Molto in generale significa che non sono lì a pensare quali sono gli amici che sono presenti, quali sono le cose che stiamo grigliando, quali... Mm, c'è quello che è vegetariano, c'è quello che gli piace la carne al sangue, no. È l'idea generica di una grigliata con gli amici, quindi diciamo il concetto della fornacella accesa, de de della carne sulla griglia, degli amici che chiacchierano e che si ride tutti insieme. E da lì si lascia poi, ci si visualizza questi tre elementi e si lascia che l'inconscio lavori e proceda nello sviluppare un sogno che parte da questi elementi. Voi avete mai fatto un test di realtà? Avete, vi è mai capitato di fare un sogno, a un certo punto, di capire che stavate facendo un sogno e magari avete tentato di girare il sogno a vostro favore? Sapete già cos'è un sogno lucido? Siete dei sognatori lucidi? Avete delle tecniche? Avete dei test di realtà? Oppure è una cosa che vi incuriosisce? Volete provare? Volete approfondire l'argomento? Approfondirete l'argomento e vi ho, diciamo, messo una pulce nell'orecchio e vi ho incuriositi? Ragazzi, fatemelo sapere, raccontatemelo sui commenti, oppure su Twitter con l'hashtag di Vi ricordo, come sempre, se questo vlog vi è piaciuto, di fare pollice in alto e di condividerlo con gli amici, di condividerlo anche su Facebook, su Twitter, sui social network che preferite. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale, è gratuito, e inoltre riceverete una notifica ogni volta che pubblico un nuovo vlog. Ragazzi, questo è tutto, io ho concluso, noi ci vediamo domenica prossima con l'ultimo vlog sull'argomento sogni. Ciao a tutti e grazie!